Benvenuti a tutti, questo è il secondo incontro della giornata con l'Apsus e Wuming all'interno del compleanno di Piano Terra. Oggi è il quarto anniversario dell'occupazione dell dello spazio, nei prossimi giorni ci saranno iniziative. Vi invito a guardare sul, sul sito di Piano Terra per seguire la programmazione e diciamo, festeggiare insieme a noi. Giusto una breve presentazione per chi non conoscesse l'Apsus, nonostante siamo stati molte volte ospiti degli amici di Piano Terra. Uh, L'Apsus è un'associazione che nasce nel 2007 come un collettivo di studenti, che, uh, principalmente di storia, che volevano cercare di uscire un po' da quelli che erano gli schemi più che uh, diciamo di contenuti, proprio anche di metodologia, dell'insegnamento della storia all'interno dell'università pubblica. Da quando siamo diventati associazione, uh, siamo usciti dall'ambito accademico, e abbiamo iniziato a incontrarci con quello che è il resto prima della cittadinanza e poi abbiamo cercato di espanderci e incontrare anche l'Interland di Milano ed esterno, appunto portando, cercando di trovare un incontro fra quello che era la nostra voglia di trovare una nuova metodologia, dei nuovi argomenti storici, con quello che era la richiesta di istituzioni ma anche di, di scuole, di ragazzi, dei licei, appunto con tutte que, quelle che erano delle differenti realtà di queste realtà anche molto contrastanti della, della nostra città. Attraverso il lavoro e l'incontro appunto con, con queste differenti realtà abbiamo provato a portare avanti una nostra diversa idea dello fare storia e di comunicare storico. E attraverso questi tentativi, alcuni fortunati, altri in via di sperimentazione, per questo che noi ci chiamiamo laboratorio, siamo un po' un cantiere, abbiamo cercato di portare avanti uh, quello che è... Un, un nostro tentativo di innovazione e infatti eh, il nostro lavoro si è, ovviamente non ha potuto che incontrarsi con eh, i, vari, i vari lavori di Vuming eh, soprattutto per quello che è stato tra l'altro il 2014 2014, anniversario. non si sente? voce okay. grazie Ok, magari passiamo un pochino... Guarda. Appunto, dicevo, nonostante siamo abbastanza resti a procedere per, per, per anniversari e date istituzionali, il 2014, per chi si occupa di storia, non ha potuto che coincidere con il centenario della Grande Guerra e quello che però abbiamo cercato di portare avanti quindi non è stato un sottrarci a, a questa esigenza di parlarne questo anche eh, riproporsi delle tematiche ma di provare ad affrontarle in un modo leggermente diverso diverso da quella che è eh, la, la metodologia classica diverso da quello che sono gli argomenti e gli stilemi portati avanti dalla, dalla narrativa storica e appunto è stato sfruttando l'evento del centenario che abbiamo provato a <coughs> riproporre in maniera diversa e, ed è per questo che appunto un progetto come l'invisibile ovunque che oggi presentiamo di booming eh, ci ha interessato appunto rifugio degli anniversari ma non ignorarli nel 2014 infatti abbiamo provato avanti una programmazione abbastanza vasta come associazione che ci ha portato a mh, affrontare progetti molto differenti da un laboratorio universitario in cui abbiamo provato a, a coniugare il concetto di Uh, di crisi, non soltanto come crisi bellica ma anche come crisi economica quindi affrontando nel lungo periodo quelli che sono i cambiamenti della, del modo di fare guerra, delle forme di conflitto non soltanto appunto di quello guerreggiato c'è stato un laboratorio per studenti dei licei superiori sempre su questa tematica o la nostra partecipazione al festival internazionale di storia che si è tenuto a Gorizia nel 2014 in cui all'interno di un pubblico molto diciamo, di specialisti, abbiamo iniziato a progettare quello che invece è stato il nostro progetto rivolto al pubblico più largo ovvero Autista Moravo, un progetto crossmediale che si è concentrato sulla collaborazione con Radio Popolare insieme a un, nel tentativo di creare una sorta di uh, di ricostruzione di un percorso, delle tappe che hanno portato all'avvicinamento alla guerra, ma anche delle tappe che hanno portato alla prima guerra mondiale, e eh, delle tappe che hanno portato al cambiamento della guerra stessa. Infatti, il filone con cui abbiamo interrogato il, le varie personalità che abbiamo incontrato durante il nostro percorso è sempre stato il Niente più come prima, ciò che è cambiato e perché questo evento viene considerato così spartiacque per, per la nostra epoca, anzi, levatrice dell'epoca in cui viviamo. Uh, C'è stato il collection day che è stato un evento che ha portato in diversi comuni della, della, di Milano, di Milano uh, un incontro fra quella che era la memoria delle famiglie attraverso cimeli e memorie che avevano conservate all'interno delle, delle case a portarli a, dei centri, a un centro di raccolta in cui questi documenti venivano messi diciamo in dialogo con quella che era la storia maggiore e quindi la storia personale non studiata come microstoria quella a cui siamo abituati di solito a um, sperimentare nei nostri lavori universitari che poi rimane eh, influibile, ma una storia personale che entra in dialogo vero con quella che è la narrativa storica maggiore e quindi va a modificarla, va a vederne ciò che è realmente esistito ciò che invece è costruzione postuma. E poi ci sono stati della, uno spettacolo teatrale qui a Piano Terra con Steven Forti, insomma tanti progetti e, e non ultimo appunto eh, questa presentazione che vuole un po' diciamo, trovare un altro corrispettivo. E appunto, fatte le nostre presentazioni, ehm, passiamo ora. vorrei lasciare la parola ai Wuming perché purtroppo non abbiamo molto tempo per discutere ma appunto ehm, il motivo per cui questo lavoro ci ha, ha incontrato la nostra, mm, il nostro interesse è stato proprio il motivo alla, eh, la spiegazione alla base del lavoro i Wuming hanno presentato il lavoro come un obiettivo di non celebrare il centenario e quindi appunto senza rinunciare però a raccontarlo come avevamo voluto provare a fare noi infatti nel testo, se posso citarvi, <ride> si dice che la verità storica non coincide con la verità dei singoli esseri umani, ma, è, è so, ma solo in quanto si tratta di capire come andarno. Scusate, e non c'è uh, e non ce ne una sola quando si tratta di capire come andarono davvero le cose. Quindi appunto una summa di modelli diversi di narrazione, una somma diversi di modi di narrare una somma anche di differenti personaggi che possono, a cui può essere affidata questa narrazione sia nel presente con appunto tutte mh, tutti questi esperimenti di nuova storia di nuova storiografia anche i tentativi di racconto storico <ride> sia nel racconto st stesso <ride> è l'invisibile ovunque <ride> appunto nel racconto stesso come il il vostro stesso lavoro. E, um, stamattina ci siamo concentrati di più appunto in università su ciò che è innovativo nella grande guerra, ciò che si, uh, si manifesta e ciò che non si vede, appunto questo invisibile. Oggi in realtà ora vorrei, vorrei chiedervi magari di parlare di come invece il racconto storico si struttura, come la narrazione in sé si, um, si evolve, anche per la vostra storia, per la vostra produzione, il libro è un po', diciamo, una, una chiave di volta. E nel libro stesso, adesso senza fare spoiler, c'è questo, questo, diciamo, questo arco che conclude un ciclo. Quindi appunto lascerei a voi la parola per iniziare a raccontarci di, di questo invisibile. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Allora... Eh, chiave di volta è un, è, un, è un concetto che mi piace ma è anche impegnativo eh, però proviamo a partire da lì eh, John Ford no, quando si presentava diceva mi chiamo John Ford e faccio film western no? eh, fino a poco tempo fa con meno sboroneria, un pochino più di modestia, avremmo potuto dire siamo Wuming e scriviamo romanzi storici in realtà abbiamo sempre fatto anche altro, ovviamente, però, come dire, la, produzione, la nostra produzione mainstream, i romanzi collettivi sono sempre, hanno sempre fatto riferimento più o meno a un canone che è quello del, del romanzo storico, anche piuttosto classico, eh, tutto sommato. E erano tutti insomma, romanzi anche piuttosto corposi, con tantissimi personaggi una delle espressioni più usate quando si parlava dei nostri romanzi è un romanzo corale, ormai è quasi insopportabile anche dirlo, sentirselo dire e dirlo, però e a un certo punto della nostra storia ci siamo anche resi conto però che Arrivi è un momento nel quale se vai ancora avanti su quella strada rischi di ripeterti. Eh, ti rendi conto che mh, hai ormai dire, percorso ecco, fino a quel tratto di strada l'hai percorso l'hai scandagliato per bene ecco. eh, hai usato tutto che, tutte quelle che erano le frecce nella tua faretra per esplorare quel canone narrativo lì. Eh, e forse è, il te è tempo di cominciare invece a scegliere un approccio diverso cioè il punto non è lavorare o non lavorare con la storia la storia rimarrà e rimane sempre centrale inevitabilmente nella, nell attività, nella nostra attività ecco. Eh, però c'è modo e modo di lavorarci con la storia appunto. e tranne letteratura tranne narrativa ovviamente eh, ecco quindi che quando si è trattato di interrogarsi su come affrontare in maniera molto diversa dal passato un macroevento eh, siamo passati da un macroevento all'altro perché il, il romanzo precedente era l'armata dei sonnambuli quindi l'evento proprio con la E maiuscola la rivoluzione francese eh, e la prima guerra mondiale non meno macro non meno impattante sulla storia europea eh, beh, ci siamo interrogati abbiamo detto eh, come scartare da, da quello che abbiamo fatto finora beh, la prima scelta che abbiamo fatto è non scrivere un romanzo unitario appunto, non, che non ci fosse un'unità narrativa ma che l'evento fosse raccontato da angolazioni diverse eh, quindi ci sono quattro storie quattro movimenti in questo libro e, con dei rimandi però l'uno all'altro eh, tanto diversa è la forma mh, della, dei, dei quattro racconti eh, tanto simili però sono come dire, i rimandi ci sono delle, degli eco ecco, arrivano dei riverberi tra uno e l'altro ci sono anche dei personaggi in comune tra alcuni di questi racconti per la verità dei personaggi di snodo che, che ritornano in qualche modo ma soprattutto è, ci sono dei temi che ritornano il tema centrale almeno dal nostro punto di vista insomma, quello su cui ci siamo concentrati che abbiamo scelto è quello dell'evasione finalmente i critici potranno dire che scriviamo letteratura d'evasione a buon diritto eh, qualcuno si terrà dalla gioia eh, perché effettivamente eh, a partire dall'esergo qui eh, è contenuta questa espressione l'invisibile ovunque appunto, poi, eh, sono versi di una poesia eh, abbiamo ipotizzato pensato, immaginato la grande guerra come un'istituzione totale una un evento onnipervasivo, no? avvolgente e quindi ci interessava raccontare il tentativo di evasione che non, è, non coincide con la fuga, uno che quella guerra l'ha combattuta un, uno scrittore inglese che si chiamava Tolkien eh, una volta disse che la fuga del disertore non equivale all'evasione all del prigioniero, sono due cose diverse. Eh, le nostre storie non sono storie di disertori, avremmo potuto raccontare anche quelle, ci sono stati tanti casi di diserzione, alcuni addirittura, addirittura ammutinamenti, non tantissimi per la verità di ammutinamenti, però intendo dire di gruppi, proprio di, di, di, di, di brigati o di compagnie, però insomma, diciamo che avremmo potuto anche raccontare quello, invece abbiamo fatto una scelta diversa, le nostre sono evasioni, evasioni quindi individuali sostanzialmente, sono dei singoli... Eh, quattro personaggi uno per ogni racconto eh, che tenta di evadere da questa istituzione totale eh, con risultati alterni ovviamente eh, quanto abbiano successo questi tentativi di evasione, a parte il non voler fare spoiler è eh, anche questione che riguarda poi il singolo lettore eh, quella, la, la riflessione che si può fare il singolo lettore e la morale che ne può trarre ecco, quanto poi ci si riesce a salvare individualmente oppure no però anche questo segna uno scarto rispetto alle narrazioni che abbiamo affrontato in precedenza, al modo in cui le abbiamo affrontate. Tendenzialmente i nostri romanzi c'erano delle comunità ecco, in, in azione, eh, mentre qui no, eh, perché appunto quando devi scappare da una prigione come dire, è più facile che ci riesca uno, sfruttando dei pertugi, eccetera. Eh, e le quattro modalità di evasione però, sono molto particolari anche queste non, non sono scelte ovviamente a caso eh, cioè, volevamo in qualche modo non raccontare qualcosa di già narrato di già raccontato considerate anche che in questi due anni anni e mezzo insomma è uscito di tutto sulla prima guerra mondiale eh, vero è forse più sul versante saggistico divulgativo eccetera. però comunque è veramente uscito tantissimo e Allora cosa, cosa racconti? Quali sono le angolazioni eh, oblique che puoi scegliere? Eh, beh, ad esempio eh, la, la, storia, penso primo racconto, la storia di un figlio di contadini dell'Appennino rosco-emiliano, una famiglia povera, che già nell'arruolamento vede una prima forma di evasione da una vita orribile, da una vita che, che lui odia, che non vuole fare, è una condanna, lavorare la terra tutta la vita, rimanere lì, insomma, vivere e morire nello stesso luogo, eccetera, un destino segnato. Già appunto quindi partire, andare altrove è una grande occasione in qualche modo però poi si ritroverà nella, nella trincea, quindi si ritroverà in qualche modo di nuovo in una condizione deprimente, di una condizione schiacciante di oppressione, eccetera, dalla quale, come dire, sceglie di evadere entrando in un corpo d'élite, diventando un ardito, ok? Quindi cercando di sottrarsi alla routine della trincea. Quindi appunto un caso di evasione in qualche modo in avanti, addirittura, cioè in avanti nel senso proprio dell'assalto in avanti diventando uno specialista dell'omicidio anziché rimanere alla catena di montaggio ecco, della, della carneficina eh, personaggio questo con un finale aperto di cui veramente non vi parlo ma secondo me è uno che avrà un futuro ecco, nei vent'anni successivi agli eventi narrati così a occhio eh, il il secondo protagonista è per dirla adesso in maniera molto spiccia uno che cerca di fingersi pazzo per farsi riformare e ce ne furono tanti una casistica notevole ehm, che diede molto lavoro agli psichiatri militari i primi psichiatri militari perché poi la psichiatria militare di fatto nasce più o meno in quegli anni lì La guerra russo giapponese mm. guerra russo giapponese quindi si parla di una decina d'anni prima ecco, cioè, eh, e insomma, consideriamo anche che Freud era proprio, come dire, erano ben pochi ecco, quelli che ancora avevano avuto modo di, di apprezzarlo, tanto in Italia poi figuriamoci era austriaco, era, uno, era, era un nemico, figuriamoci potevano andare, entrare in voga le sue teorie, quindi diciamo che l'approccio era piuttosto grezzo, ecco. in certi casi il mandato che veniva dato dagli, dagli altri comandi era sgamatevi, trovate quelli che simulano, quindi i metodi diciamo che erano po' boh, distanti tanto così dalla tortura ecco alle volte eh, oppure anche i metodi proprio psichiatrici eh, fateli ripigliare anche se non sono simulatori no? e anche qui i metodi non scherzavano insomma eh, i bagni caldi e freddi, no? eh, le faradizzazioni, gli elettroshock eh, insomma attacco due elettrodi, quando urli vedi che non sei afasico. Eh? Vedi, vedi, vedi che vuoi tornare in trincea. Eh? Hai una gran voglia di tornare in trincea, e non restare qui a farti faradizzare. Eh, ma c'era anche tutto un dibattito, come dire, anche questo se vogliamo con dei voti comico grotteschi, però mh, non, non meno importanti. Eh, sul fatto che poi il, il, il, il matto, il, chi, chi sviluppava patologie, perché poi ne sviluppavano e come è vero se andasse riformato, tenuto a casa e curato oppure no, perché insomma qualcuno diceva: Ma se noi facciamo tornare a casa tutti quelli che hanno sviluppato delle patologie, sviluppato poi non era mica mai imputato alla guerra, la guerra era considerato solo il fattore scatenante. La teoria dell'epoca era che uno era già potenzialmente matto, la guerra ti dava solo una, una spinta e questi se noi li salviamo e lasciamo al fronte a morire quelli sani poi dopo la guerra ci ritroviamo i matti per strada e quelli sani sono morti, forse sarebbe meglio fare il contrario, cioè creiamo dei, dei reparti di matti da lanciare contro il nemico perché forse, perché alcuni di questi poi perdono i freni inibitori, perdono No, il senso dello sprezzo del pericolo <coughs> buttiamoli contro gli austriaci così come è vero che vabbè, è. Eh, così come è vero <ride> che è stagano, eh, così come è vero che ci furono anche dei casi isolati e nel racconto, nel secondo racconto si parla anche di questo non... no, eh, cioè di eh, qualche psichiatra illuminato come ad esempio questo Gaetano Boschi di Ferrara, che in, in, poco fuori Ferrara, insomma, in questa villa seminario, applicava invece una metodologia molto innovativa per le, la nevrastemia da guerra, no? eh, che aveva sviluppato come dire, patologie di nervi eh, e venivano qui raccolti in questo paesaggio pianeggiante, senza manca una collina all'orizzonte, nella bassa ferrarese così proprio le montagne uno non poteva avere ricordi negativi, eccetera, e venivano fatti ad esempio lavorare, c'erano dei laboratori di falegnameria, c'era l'ergoterapia, no? venivano visitati, insomma si parlavano, stavano tranquilli. Alcuni che finirono diciamo, da boschi furono, ad esempio, De Chirico e Carrà e cominciarono a dipingere, lui gli disse, fate i pittori benissimo, anche i cavalletti, i colori e, e nacque la pittura metafisica, insomma più o meno, e, e nacque così c'era anche De Pisis che vivendo a Ferrara poi li andava a trovare e, alle volte, insomma, caso vuole e, però appunto la cosa interessante è sia tutto il dibattito che nacque che per quanto sia, per quanto anche greve, alle volte eh, nei contenuti, però comunque segnò l'inizio di qualcosa, ecco. Eh, certo Basaglia era di là da venire, eh, però appunto, la storia è fatta di, di passaggi. Eh, ma al tempo stesso appunto offre anche uno spunto narrativo e letterario, perché appunto capire quanto uno ci fa e quanto uno ci è alle volte era un problema, certo, per gli psichiatri che avevano il mandato di sgamare, ma poteva diventare un problema anche per il paziente stesso, ecco, che magari qualche patologia l'aveva sviluppata davvero davvero qualcosa si era slatentizzato eh, e per i, soprattutto per i parenti per chi stava a casa e se lo vedeva tornare. eccola il personaggio del secondo racconto è uno che costruisce una grande architettura, un grande ingegno evasivo eh, eh, però poi, insomma, non vi dico, puntini puntini ovviamente non tutto fila liscio nel terzo racconto eh, terzo racconto è un racconto che parla eh, della nascita del surrealismo fondamentalmente, addirittura valla un'ipotesi un abbastanza azzardata che, che il surrealismo sia nato eh, da una corrispondenza epistolare in un certo senso cioè dall'incontro durante la prima guerra mondiale tra un, un, un giovane infermiere dell'esercito francese che si chiamava André Breton è Jacques Vachet un, un, un soldato ferito in un ospedale appunto eh, dove lui prestava servizio eh, e nell'amicizia che nacque tra questi due la corrispondenza e queste lettere collage appunto molto strane che poi si spedivano eh, nacquero i germi di quello che poi nel, nel dopoguerra sarebbe diventato il surrealismo uno dei due Vachet morì proprio a, a guerra appena finita nei primi mesi del 19 e quindi rimase una sorta di santo santo nume tutelare santo laico del, del, del surrealismo e Breton spesso come dire, eh, dialogò tra virgolette col, col, col fantasma di Vaché e in questo racconto noi immaginiamo un incontro che avvenne invece molti anni dopo tra la sorella di Vaché e Breton sorella cresciuta, nata quando il fratello insomma nata poco prima che il fratello morisse e quindi non l'aveva mai conosciuto volle andare, questo è un fatto storico sono documentato volle andare a conoscere Breton e a chiedere a Breton chi era suo fratello ma questo incontro avvenne nel 1949 quindi molti anni dopo eh, è tutto basato su due piani temporali ed è scritto un po' alla maniera surrealista diciamo che, che, che mima in qualche modo lo stile surrealista sono flussi di coscienza che no, fluiscono uno nell'altro poesie mh, sbriciolate dentro la prosa, eccetera. Ehm, il, il, il quarto racconto ha come protagonista un, un pittore, eh, il quale come dire, eh, entra a far parte della grande trasformazione del costume militare, chiamiamolo così, della strategia o piuttosto tattica militare, quando in Francia venne inventato il camouflage, il mimetismo, i tessuti mimetici, le pitture mimetiche per, per le artiglierie, per i carri armati, gli aeroplani, eccetera. E diciamo che abbiamo immaginato che in qualche modo nel momento in cui anche in Italia, oltre che negli altri eserciti, si diffuse questa nuova tecnica, questa nuova, questo nuovo pensiero proprio, del, del mimetismo abbiamo immaginato ecco, che uno, un, un pittore che poi anche lui continuerà in qualche modo nel surrealismo eh, fondasse una compagnia camaleonte cioè una compagnia di mime, mimetisti come dire Davvero molto convinti e capaci anche loro di evadere, ma non fuggendo appunto dal campo di battaglia, ma di sparire dentro il campo di battaglia, divenendo letteralmente invisibili ovunque, eh, ma appunto nel senso proprio del sottrarsi, quindi in qualche modo alla, alla carneficina. Eh, e la particolarità del racconto è che è scritto come con la, con la tecnica, diciamo, del finto saggio, che formalmente si presenta come un saggio divulgativo in realtà è un racconto finzionale su uno sfondo storico ovviamente la nascita del camouflage è documentata ma appunto Bonamore è un personaggio immaginario così come anche i quadri che sono descritti nel, nel, nel racconto e anche i critici che li descrivono ovviamente anche quelli sono personaggi di finzione Ancora una cosa che si può dire, se vogliamo, è che questi quattro racconti in successione rappresentano appunto quattro modi, quattro stili diversi di, di lavorare con la storia, quindi sempre all'interno della, della storia, sempre con la storia noi, noi lavoriamo, anche quattro modi diversi di lavorare con le fonti, vere, inventate, per metà vere, per metà inventate, adattate eccetera eccetera e di fatto sono tutte le modalità che poi noi abbiamo utilizzato nel corso della, della, della storia del nostro collettivo Ecco, abbiamo in qualche modo ricapitolato ecco, ehm, significa che d'ora in poi scriveremo solo cose di questo tipo? ovviamente no, ehm, d'ora in poi non, non lo sappiamo cosa scriveremo Ecco, però in questo momento ci è sembrato insomma, particolarmente interessante fare questo tipo di esperimento. Eh, beh, eh. <susurra> <tose> Ma, eh, io devo dire che all'inizio eh, noi non pensavamo proprio di scrivere un uh, libro... <sussurra> Eh, ambientato durante la prima guerra mondiale, a centenario in corso eh, del, del conflitto del 15-18, anzi probabilmente avevamo scartato l'idea, di solito per i nostri eh, lavori collettivi, per i romanzi collettivi, insomma, escluso Altai abbiamo sempre impiegato eh, almeno tre anni di lavoro e tre anni fa sicuramente non era nemmeno nelle nostre idee eh, quella di scrivere un libro eh, a centenario in corso quindi diciamo in qualche modo eh, contrariamente dal, da, dall'associazione dal collettivo Lapsus eh, noi ci eravamo eh, posti come obiettivo quello di bucare il centenario, di non, di non occuparcene eh, se abbiamo cambiato idea è stato probabilmente per il come il centenario è stato celebrato nel senso che non ci aspettavamo un, un simile livello diciamo dal punto di vista eh, del, del, del mainstream della comunicazione eh, generale eh, un simile livello di celebrazione di alcuni aspetti in particolare della guerra e un così scarso controcanto rispetto ad altri eh, nel senso che la, la prima guerra mondiale ci è sembrato che sia stata celebrata intanto eh, come eh, episodio della storia uh, patria eh, nella quale, nel quale il paese si è presentato unito quindi diciamo la celebrazione di una unità di intenti di una unità di obiettivi eh, di una unità di opinioni con appunto un, un pensiero unico diffusissimo con pochissima eh, opposizione con una cultura tutto sommato per gran parte schierata eh, per motivi magari diversi ma schierata eh, per, per l'intervento eh, quindi diciamo una celebrazione dell'unanimismo in fondo del, dell'essere tutti d'accordo del mettersi tutti nel netto e di schierarsi eh, che ci sembrava un invito molto esplicito anche rispetto all'oggi eh, insomma non... Non a caso si parla eh, oggi di partiti della nazione, di richiami a un certo tipo di eh, nazionalismo, eh, di tentativi di fare la stessa operazione unanimista con la memoria, quindi la memoria condivisa ehm, e sostanzialmente la difficoltà di fare tutto questo con altri momenti della storia nazionale, quindi in particolare ovviamente la seconda guerra mondiale che invece il paese lo ha spaccato, ha generato la guerra di liberazione, la guerra civile, la guerra di classe e invece la prima guerra mondiale come eh, episodio che in qualche modo eh, ci ha visto uniti, no? eh, come in parte era stata una, una guerra di quattro anni prima eh, la guerra italo-turca, anche la guerra per la Libia eh, aveva ottenuto un effetto molto vasto di eh, adesione anche se non altrettanto vasto, eh, nel senso che in realtà, eh, seppure con scarsa convinzione, per esempio la Camera del Lavoro fece uno sciopero generale, eh, durante quello sciopero generale contro la guerra di Libia ci furono eh, anche dei morti, ci furono cariche di carabinieri, insomma fu eh, un intervento eh, più contestato, non è un caso che una delle figure, eh, diciamo a livello giornalistico più note dell'opposizione alla guerra di Libia fosse Benito Mussolini che eh, soltanto 15 anni dopo andrà in Libia eh, a eh, celebrare la riconquista del, del, del paese eh, da parte del fascismo dopo la prima guerra mondiale quindi da un lato questa celebrazione e dall'altro la celebrazione di, un, eh, di una guerra che grazie anche a quell'unanimismo l'Italia ha vinto, quindi eh, un, una guerra che andava fatta, una guerra in qualche modo necessaria, una guerra che siccome è avvenuta, allora un motivo per farla ci doveva essere eh, e che poi è stata vinta, a parte diciamo, quelle eh, piccole frange di irriducibili irredentisti, che poi sono piccole fino a un certo punto in realtà che nell'occasione del centenario hanno risventolato e ritirato fuori dalla naftalina questioni di terra inredente, vittoria mutilata, gli slogan del tipo abbiamo vinto la guerra, abbiamo perso la pace, eccetera. Però ecco, un, un episodio nel quale appunto, grazie a questo essere uniti, l'Italia ha fatto quello che andava fatto e quindi anche un, un, una celebrazione della prima guerra mondiale che ci sembrava passare attraverso una naturalizzazione della guerra del, dell'evento bellico no? qualcosa che appunto eh, fa parte della storia dell'umanità fa parte del, del modo di stare insieme degli uomini fa parte del modo di eh, vivere sulla terra da parte degli uomini e che a un certo punto è per certi versi inevitabile eh, e viene combattuta anche questa ci sembrava un'indicazione tutto sommato ad uso dell'oggi eh, e mh, ci sembrava che invece venissero in questo quadro in questo quadro semplicistico che ho, che, ho, che ho riassunto in questo quadro che non tiene conto di tutta una complessità storica ci sembrava che venissero silenziate ovviamente molte voci insomma, che questo effetto eh, venisse prodotto eh, mettendo a tacere eh, molti pezzi di, di storia oppure usandoli come questioni marginali in qualche modo questioni secondarie eh, che potevano anche essere tirate fuori potevano anche essere indagate magari storicamente ci si poteva fare su anche un convegno ehm, però eh, proprio in quanto questioni marginali Cioè eh, diciamo così magari la, eh, la, la questione della follia la questione della diserzione, l'insubordinazione militare, l'opposizione anche diciamo, di opinione alla guerra, eventualmente avevano spazio per essere indagate ma solo in quanto pezzettini, frammenti, complementari rispetto a una visione di insieme che invece non doveva cambiare di senso. No? A volte il rischio diciamo, nel fare la storia delle, delle voci silenziate, nel fare la storia dei, dim, dei dimenticati, degli oppressi, di coloro che non hanno avuto lo spazio per eh, enunciare eh, e per far sentire la, la loro voce, a volte corre questo rischio no? di. Um, Trasformare la storia dei subalterni in una storia subalterna la storia dei marginali in una storia marginale che proprio in quanto marginale in quanto rimane nel suo ruolo di margine permette invece alla storia monumentale alla storia, eh, alla storia eh, ad uso del delfino alla, alla master fiction di occupare una posizione centrale fondamentale no? e noi invece volevamo cercare insomma, di, di, di dare un rilievo Diverso soprattutto di usare queste, queste vicende appunto apparentemente marginali, per comporre invece un quadro attraverso quelle vicende, non per tenerle, eh, diciamo ai bordi, eh, non per, per farne, diciamo, il, il completamento dell'immagine, le, le tessere che magari dagli angoli si staccano e quando restauri il mosaico le vai a rimettere, ma usare quelle tessere per fare un altro mosaico, un mosaico. Eh, alternativo eh, ovviamente fatto di pezzi eh, quindi che, che il lettore eventualmente può smontare può mettere eh, a critica può, eh, rispetto al quale può, può porsi il problema di come rimontarlo eventualmente, di come cambiare l'ordine delle tessere e ci è sembrato che appunto le, le fughe che abbiamo cercato di raccontare eh, potessero, essere, eh, potessero aiutarci nel eh, disegnare, tracciare questo, questo mosaico eh, alternativo eh, sono fughe appunto dall'invisibile ovunque e cioè da una eh, realtà bellica che è ubiqua omnipervasiva anche laddove non la si vede, questo è eh, probabilmente un, un tratto distintivo che la prima guerra mondiale eh, propose per la prima volta insomma, eh, le guerre del passato in Europa forse a parte quella eh, del 1905 russo-giapponese che però già era diciamo in un quadrante differente, le guerre del passato in Europa erano guerre localizzate, c'erano campi di battaglia, c'erano luoghi dove si combatteva, assesi magari, eh, localizzate anche nel tempo, si combatteva in determinate stagioni dell'anno e non in altre. Eh, una, una guerra anche una guerra appunto dei sette anni dei trento dei cent'anni non si combatteva mai per sette anni di fila no? eh, queste sono in qualche modo etichette storiche che sono state date a posteriori eh, ma eh, molto spesso erano un periodo nel quale ogni tanto c'era una campagna bellica una battaglia un momento di scontro e invece la prima guerra mondiale eh, da questo punto di vista è una guerra nuova è una guerra eh, che appunto coinvolge eh, il paese coinvolge i paesi, le nazioni anche lontano dal fronte li coinvolge per un tempo continuato anche quando non si combatte comunque gli eserciti sono mobilitati si sta in trincea si scavano nuove trincee si fanno i lavori, i soldati non tornano a casa ecco, no? nelle, nelle, nelle guerre di un tempo magari si andava a combattere si faceva la campagna di primavera poi si tornava a casa per l'inverno i soldati tornano a casa solo ogni tanto per una licenza e anche quando tornano a casa per la licenza la guerra li segue, la guerra scandisce il loro tempo, eh, c'è un giorno preciso eh, entro il quale bisogna ripresentarsi, se non ti ripresenti entro quel giorno eh, puoi avere qualunque motivo, dovevi seminare il tuo campo, dovevi incontrare tuo fratello, dovevi fare una, qualunque delle giustificazioni che poi venivano portate da alcuni disertori in tribunale ma cascasse il mondo quel giorno lì tu dovevi tornare e ripresentarti altrimenti eri un disertore altrimenti eri fuggito diciamo, al, al tempo della guerra e al, all'invisibile ovunque all'essere ovunque della guerra eh, è strana da questo punto di vista la prima guerra mondiale perché unisce appunto aspetti di radicale modernità innovativi come questo eh, o come l'aspetto fordista a cui accennava prima Federico, no? una guerra in cui veramente i soldati sono quasi operai alla catena di montaggio, no? eh, anche da questo punto di vista il tempo scandisce le azioni della guerra, Clemente Rebola, che è forse uno dei pochi, eh, dei pochi poeti che abbiano eh, eh, rappresentato la guerra in una maniera molto cruda e molto critica in un suo in un suo stralcio in prosa, non in poesia la definisce un'azienda ben avviata eh, dice abbiamo i nostri tempi, adesso si mangia come a mensa, come in fabbrica eh, a un certo punto c'è la mensa e la guerra è un'azienda eh, ben, ben avviata dall'altra parte c'erano aspetti invece molto arcaici no? eh, c'è qualcuno che addirittura, qualche storico l'ha definita una guerra primitiva eh, proprio perché coinvolge interamente le popolazioni, eh, che è una, una caratteristica diciamo, delle, delle guerre, eh, dei tempi in cui non, era ancora, non si era ancora formata all'interno dei vari popoli una casta di guerrieri. E quindi, eh, non so se uno guarda eh, le, le guerre appunto, di popoli cosiddetti eh, primitivi, tutto il popolo andava in guerra. Eh, tutto il popolo tornava dalla guerra no? e il tentativo di coinvolgere eh, quote potenzialmente tutto il popolo, diciamo la popolazione abile maschile, eh, da questo punto di vista per alcuni storici sarebbe eh, primitiva. Eh, in Francia furono 8 milioni mobilitati, furono il 65% della, dei maschi eh, lavoratori abili cosiddetti. No? Um, per certi aspetti una guerra medievale, insomma, quando eh, si legge in qualche diario che gli ungheresi sul Carso andavano all'attacco eh, delle trincee quando saltavano nella trincea italiana, brandivano delle mazze ferrate, eh, a uno no, viene in mente un tipo di, di, di combattimento corpo a corpo da crociati, da, da cavalieri medievali. Ehm, allora, ecco, possono essere interessanti le, i tipi di, di fughe che abbiamo delineato e magari appunto rivedere, rivedere un po' che, che, che genere di fuga sono per esempio nel, nel terzo racconto, quello surrealista qual è il tipo di fuga che noi abbiamo voluto raccontare da questo invisibile ovunque perché ovviamente siccome ci pare che l'invisibile ovunque bellico sia qualcosa con cui abbiamo a che fare anche oggi beh, insomma, i, i, i tipi di fuga possono essere eh, in qualche modo anche dei... Eh, delle, possono dare un'ispirazione possono essere dei suggerimenti sono due i, i tipi di fuga che, che raccontiamo uno è quello di Jacques Vachet eh, lo ha citato prima Federico eh, Jacques Vachet non è fuggito prima dalla guerra, nessuno dei nostri personaggi fugge preventivamente nessuno è un disertore diciamo già renitente. Sì, un renitente alla leva cioè già convintamente avversario della guerra che non si presenta nemmeno No, sono tutti personaggi che dentro al meccanismo della guerra nell'invisibile ovunque ci si ritrovano invischiati e, e poi devono studiare appunto una via di fuga una volta che ci sono, eh, che ci sono dentro una volta che l'hanno conosciuta e che magari hanno eh, capito che si tratta di qualcosa di diverso da quello che si aspettavano. Eh, la, la strategia di Jacques Vachet era lo, lo humor lo humor nero fondamentalmente perché eh, Jacques Vachet cercava di prendere in giro la guerra, eh, scriveva a Breton eh, delle lettere dove diceva mh, eh, oggi non, non mi sono preoccupato più di tanto di ripararmi dalle pallottole perché tanto io so di non poter morire, perché io eh, obietto eh, all'idea di morire in guerra e siccome ho fatto questo, questo, questa obiezione, siccome diserto da questa idea io non morirò in guerra, in effetti c'è riuscito eh, è morto che era ancora mobilitato in realtà, quindi che ancora non, non lo avevano rimandato a casa senza la divisa, però non durante eh, un'azione bellica oppure scriveva eh, a Breton eh, niente uccide un uomo come l'obbligo di rappresentare una nazione e siccome io non rappresento la Francia non rimarrò ucciso, perché ho deciso che non rappresento eh, la Francia per quanto la, Fra la Francia vorrebbe Uh, cerca di tirarmi per la giacca ma io non voglio e quindi rimarrò vivo um, dall'altra parte c'è il tipo di fuga di Breton che è interessante perché uh, è morto sì, vocea, beh sì, uh, Vasce accennavo prima come morto, magari dice Federico vale la pena mh, raccontarlo brevemente e eh, lo hanno ritrovato in una stanza d'albergo eh, nudo, eh, insieme a un commilitone, nudo pure lui ehm, morto ehm, con un um, vaso di pasta di oppio sul comodino eh, c'è chi ha parlato di overdose, c'è chi ha parlato di suicidio eh, e questo è il motivo peraltro per cui Marie-Louise Vachet eh, che all'epoca aveva due anni Uh, non seppe nemmeno di avere avuto un fratello cioè non è che diciamo è cresciuta senza ricordarselo perché era troppo piccina non le hanno proprio neanche raccontato che ce l'aveva il fratello no? uh, i genitori hanno deciso di dimenticarlo uh, perché appunto era morto in quel modo no? in quel modo disonorevole aveva disonorato la famiglia uh, e quindi non esiste più lei scoprì delle lettere in soffitta nelle quali Uh, questo ragazzo che si chiamava con il suo stesso cognome uh, parlava di lei dicendo salutatemi la mia sorellina Marie Louise uh, e si rivolgeva ai suoi genitori chiamandoli mamma, papà uh, aspettò la morte dei genitori per non tirar fuori diciamo, questo quest episodio doloroso e poi andò a incontrare Breton e anche Breton ha un, uh, un, mette in campo diciamo, un, un tipo di fuga il tipo di fuga di Breton consiste in questo lui era mh, eh, studente in medicina eh, faceva il primo anno della, della università quando eh, viene chiamato eh, in servizio mi pare avesse eh, 19 anni mmh, doveva compiere due giorni dopo una cosa del genere eh, e mh, a un certo punto riesce a farsi assegnare eh, a questo ospedale di Saint-Dizier eh, in Bretagna dove il suo compito eh, siccome a lui interessava invece la, la, la psicanalisi Freud il suo compito è quello di esaminare i simulatori eh, per capire se ci fanno o ci sono gli deve fare delle domande eh, e poi stilare una relazione e come fa Breton a fuggire diciamo da questo no? Eh, in qualche modo è preso dentro al meccanismo della guerra, lui in realtà eh, appunto, attraverso il suo essere infermiere eh, aveva già attuato un tipo di fuga. No? Eh, e chiedendo di andare non proprio in prima linea e quindi a, in un luogo manicomiale, quella per lui era già un tipo di fuga, quantomeno dalla trincea. Però poi anche nel manicomio si ritrova che appunto l'invisibile ovunque lo riprende dentro al suo meccanismo che gira e che non dà scampo, e lo scampo Breton lo trova e ne parla poi eh, anche di questo come di una delle ispirazioni per il surrealismo trasformando queste interviste in eh, momenti eh, nei quali scoprire una realtà invisibile agli occhi nel, nello scoprire appunto la dimensione surreale eh, del mondo e cioè dice io ben presto cominciai a disinteressarmi completamente del fatto se costoro fossero dei simulatori, fossero impazziti davvero, nevrastenici, eh, predisposti oppure no, eh, stilavo i miei resoconti molto genericamente ma la cosa che mi interessava e mi rendevo conto che cominciavo a fare le domande perché volevo sentire come queste persone rispondevano, no? e... Uh, e come queste persone attraverso la follia attuavano o la simulazione attuavano comunque che fosse simulazione o che fosse follia una fuga uh, dalla dimensione bellica no? qui lui fa per esempio un incontro che rievocherà molte volte nel corso della sua vita nei suoi scritti lo poeticizzerà, lo, lo, lo metterà in forma narrativa con un soldato che pensava che la guerra fosse un'enorme finzione eh, fatta per torturarlo per tormentarlo diceva mamma mia ma che, che, che cosa che hanno messo in piedi per farmi del male a me soltanto a me eh, mi vogliono mettere alla prova io non, non, non capisco il senso di questo esperimento però convinto di questo era uno di quelli che appunto si, si alzavano dalla trincea in piedi sul parapetto mentre volavano eh, granate e proiettili e poi finito l'attacco, siccome magari non era rimasto ferito, diceva vedi, eh, avevo ragione, questa qui è tutta un'invenzione, no? I, i cadaveri, i cadaveri sono fatti di cera, i feriti, beh, perché quando si va a teatro non c'è il sangue finto, è, è un trucco facilissimo, e metteva, diciamo, no? e, e Breton, Uh, dice, uh, non credendo uh, alla follia durante la guerra, ho incontrato un folle che non credeva alla guerra. No? Uh, quindi non crederci, strategia di fuga, non crederci. Um, poi c'è questa la strategia del camuffamento, no? uh, abbiamo detto, cioè il camaleonte che, che cerca di, di, di confondersi, di non farsi vedere e che capisce che... Uh, il camuffamento militare portato alle sue estreme conseguenze altro non è che la negazione della guerra. Perché, se voi ci pensate, eh, applicando il, il camuffamento, cioè il tentativo di sottrarre il bersaglio al nemico, non tanto a chi attacca e che quindi si camuffa per non essere visto mentre spara, ma a chi appunto eh, diventa bersaglio, alla preda in qualche modo, beh, se il camuffamento militare riesce alla perfezione, e lo applicano tutti e due gli eserciti che succede? No, non, ci vediamo, non ci vediamo neanche più a chi sparo? con chi faccio la guerra? non vedo nessuno non c'è nessuno davanti a me eh, quindi eh, il protagonista del racconto in qualche modo eh, sembra intuire questo eh, sembra intuire che c'è quasi una, una via militare che porta però ad uscire, eh, ad uscire dalla guerra, eventualmente non visti ci possiamo anche sottrarre dalla battaglia stessa, no? cioè, gli stessi generali che ci hanno dato le divise mimetiche, che ci hanno eh, dato la possibilità di, di diventare camaleonti, in qualche modo ci offrono l'arma che può essere rivoltata contro la guerra stessa perché come un camaleonte io posso allontanarmi non visto dal teatro di guerra salutare tutti eh, e eh, non farmi vedere mai più um, l'altra strategia appunto si diceva è quella della, della follia che ovviamente nel, nel racconto presenta eh, grossi rischi eh, grossi rischi individuali e non solo, e non solo individuali però eh, sicuramente eh, attraverso la follia eh, attraverso alcune intuizioni eh, della follia eh, viene espressa anche una, una critica radicale eh, della guerra e del suo meccanismo eh, una delle cose forse più lucide che si chiede il, il matto eh, o presunto tale o simulatore, protagonista del, del racconto è ma come mai i mutilati eh, li fanno sfilare hanno tutte le loro medaglie perché uno ha perso una mano, uno ha perso una gamba, eh, tutti li, li osannano e li applaudono come eroi che hanno sacrificato una parte di sé per la patria e le donne volentieri vanno al loro braccio, a noi altri mutilati del cervello non, non viene riservata la stessa, la stessa sorte, pure anche noi abbiamo perso un pezzo. Eh, per la patria, abbiamo perso un pezzetto di noi no? eh, nella, nella guerra eppure niente pensione, niente celebrazione eh, nei libretti con le indicazioni per i mutilati su come farsi assistere eh, non c'è una parola su chi è rimasto mutilato eh, nella mente, nell'animo, nell'identità, nel cervello come mai tutto questo? come mai noi invece veniamo trattati alla stregua dei, dei disertori, come se appunto la follia fosse stato eh, un modo per fuggire eh, se la guerra, se la realtà è ovunque e la realtà è folle, allora eh, il tentativo di fuga ovviamente è in quella che normalmente viene considerata follia. E infine penso sia indicativo anche il, il tipo di fuga eh, del primo racconto, cioè quella di questo volontario, perché eh, quella è una fuga appunto in un um, tentativo di elevarsi rispetto alla massa no? uh, che, che partecipa uh, alla guerra, di elevarsi rispetto alle, alle trincee, uh, quindi una scelta elitaria e quella scelta porta appunto il nostro protagonista uh, verso, verso il regime. Uh, lo porta ad essere un, un, un, un figlio del, del retucismo uh, di cui, di cui il, il regime di lì a poco si, probabilmente si servirà il racconto non lo dice ma è abbastanza evidente che diciamo, il risultato della scelta elitaria uh, della, scel della fuga quindi non soltanto individuale ma anche che cerca di elevarsi rispetto alla, alla massa rispetto al destino del popolo porta poi a essere porta costui a essere uomo-arma a disposizione di un'altra di un istituzione, totale, in fondo repressiva. E, niente, questo diciamo un po' gli, gli stimoli che, che appunto di fronte a un centenario celebrato così ci siamo sentiti di, di dover dare. Voler dare eh, non ho detto, l'aggiungo proprio in fondo eh, l'altro motivo. L'altro motivo per cui ci siamo sentiti eh, di, di mh, prendere la parola narrativamente sulla prima guerra mondiale è che eh, mentre la si celebra eh, la si fa anche. No? E quindi, eh, mentre, eh, mentre si parla di prima guerra mondiale, la guerra è. Dispiegata, eh, è invisibile ovunque anche adesso eh, e ovviamente questo ci pone il problema di come fuggire dall'istituzione totale e ci dà però anche l'opportunità probabilmente eh, di poterla eh, combattere in molti più luoghi eh, di quelli che non, non, non sembrerebbe apparentemente no? nel senso se la guerra è invisibile ovunque se è ovunque eh, allora la possiamo combattere, la possiamo contrastare anche eh, nei quartieri, eh, la possiamo contrastare eh, parlando di, di energia, di trivelle, di, cioè in, eh, è in qualche modo un dispositivo che tiene insieme eh, molti aspetti eh, della, eh, della, vita, della vita quotidiana oggi e di conseguenza l'invito è proprio questo, a rendere visibile l'invisibile, far vedere che è ovunque e forse già questa, eh, visto che la strategia di quell'ovunque è proprio quella di rendersi invisibile, oggi ancora di più, visto che non ha, la guerra non ha tanto bisogno di propaganda, non ha bisogno di dichiarazioni di guerra, non ha bisogno di leva di massa, eh, probabilmente rendere visibile quell'ovunque è eh, una delle, delle strategie eh, che possiamo cercare di mettere in campo. una qualche domanda? Vuole... Sì, a, abbiamo una mezz'ora perché noi essendo qua dalla mattina poi abbiamo un, un treno, l'ultimo, grazie a Trenitalia, grazie a Frecciarossa, <ride> grazie al cazzo, l'ultimo treno, treno per Bologna è di 10 e un quarto, un regionale, quindi approfittate di una mezz'ora però ce l'abbiamo e ce l'abbiamo volentieri, quindi davvero prego. Eh, ciao. ciao, grazie del vostro tempo. Eh, una domanda che vabbè, porta un po' lontano e forse è più basata su quello di cui avete parlato stamattina in termini di propaganda. Eh, voi dite che oggi, e eh, sono d'accordissimo, si nasconde quello che noi facciamo, perché lo facciamo lontano da casa, lo facciamo con forze speciali, lo facciamo con... Dall'altra parte invece ci troviamo, e parlo dell'Isis o come viene chiamato, di tante cose dove invece la propaganda, almeno ci propinano che siano fortissimi sulla propaganda e riescano a convincere persone che abitano dall'altra parte del mondo in una società che magari è abbastanza simile alla nostra ma perché qualcosa gli manca dentro decidono di intraprendere questo viaggio andare fin là in fondo e andarci a morire, andarsi a, ad ammazzare. Quali anticorpi eh, possiamo sviluppare anche nei confronti di, delle società vittizzate nei nostri paesi o comunque quali anticorpi è necessario per arrivare che perché dall'altra parte mi sembrano quasi dei partigiani, forse tanti insulti quando li ho accomunati però venito da una tradizione emiliana parlavate di arditi, io vengo da Parma dove gli arditi hanno avuto tutto un altro significato rispetto al classico standard italiano quindi quali anticorpi o quale letteratura futura presenterà ma questi partigiani di oggi non lo so. Non è facile chiaramente rispondere su, sugli anticorpi. Io mh, penso che, vabbè, da un lato probabilmente gli, an gli anticorpi sono nella, eh, nel, eh, nello schierarsi contro la guerra eh, appunto a avendola in mente come presenza nonostante la sua distanza no? eh, intanto appunto nel non considerarla un evento naturale eh, un evento che comunque si eh, Appunto si dà eh, perché deve darsi eh, perché è così eh, e in fondo che altro possiamo fare no? eh, è strano però eh, Oggi un movimento contro la guerra come quello che scese in piazza eh, ormai diversi anni fa, in molte piazze del mondo, in molte strade del mondo, eh, con 3 milioni di, di, di persone, insomma calcoliamoli come vogliamo, comunque che addirittura viene definito appunto superpotenza a livello mondiale, l'opinione pubblica contro la guerra, è quasi, è quasi impensabile, no? viene, si fa fatica a pensarlo perché probabilmente appunto la la guerra un giorno dopo l'altro dai e dai e dai è stata eh, trasmessa e presentata come qualcosa di eh, naturale eh, inevitabile, necessario ehm, ecco quindi forse un primo, un primo anticorpo intanto è esercitare lo sguardo come dicevo prima a vedere ciò che viene reso invisibile dall'altra parte mi pare che appunto Uh, se la propaganda non è direttamente bellica, cioè mentre appunto nel 15-18 c'era proprio la chiamata alle armi da parte dei, dei media, dei grandi giornali, uh, dei gruppi economici, uh, perché comunque bisognava convincere ogni famiglia italiana che era giusto che un figlio, un fratello, un padre andassero al fronte, andassero a morire, se oggi questo non c'è, però in realtà. Uh, dietro ogni notizia eh, se non ogni notizia però dietro a molte notizie possiamo trovare l'eco eh, della guerra no? possiamo trovare eh, la strategia eh, di una propaganda che eh, ci vuole convincere che la guerra è necessaria e dietro a ogni interazione anche quotidiana quindi a me viene da dire gli anticorpi dovremmo giocarli eh, appunto nella vita, nella vita dei quartieri nel, nel nelle scuole dove, dove eh, i, i figli eh, studiano, eh, nelle, eh, nei luoghi di ritrovo eh, e appunto nel, dietro a, a tante notizie. Eh, tutto per esempio il, eh, il maccherone mediatico che è stato montato a un certo punto all'inizio di quest'anno intorno ai cosiddetti fatti di colonia. Che in realtà erano i giornalisti che erano fatti di colonia, nel senso che si erano, si erano fatti in appera di quella roba lì, eh, ecco, apparentemente diciamo quella, quella notizia potrebbe non, non avere a che fare con una propaganda direttamente bellica, in realtà, probabilmente no? Eh, aveva, aveva assolutamente a che fare eh, con quello. era... Uh, era un modo per additare un'emergenza, un, un pericolo, una necessità di nuovo. Quindi, ecco, a me viene da dire questi strumenti uh, della critici: um, cercare anche in altre, uh, in altre um, uh, questioni che, che, che, che ci coinvolgono di vedere qual è l'aspetto uh, bellico, no? in fondo. Uh, tutte le questioni che riguardano l'energia, probabilmente in questo momento uh, non soltanto il petrolio, voglio dire, ma il gas, e, uh, tutte queste, queste questioni in questo momento sono uh, giocate nella prospettiva della guerra attuale e di una eventuale guerra futura, no? che succede se uh, qua si scatena davvero una guerra più grossa, come facciamo con le riserve di gas, dove lo mettiamo, dove lo andiamo a prendere? No? Uh, ecco, per esempio vedere questo tipo di, uh, di mosse uh, e di pensieri uh, dietro a questioni che invece magari possono sembrare più uh, staccate, no? come l'arrivo di un uh, oleodotto a San Foca in, in Salento, che uno può dire è una questione ambientale una, che va benissimo, però appunto è anche una questione che ha a che fare uh, con, con, con la questione della, della guerra, quindi cercare di Tirarla fuori tutte le volte che, che si può, eh, delle due sbagliando al contrario, no? cioè delle due magari qualche volta facendo l'errore di vederla laddove non è, eh, però almeno questo cioè, renderà eh, la guerra un po' meno naturale, un po' meno nascosta. A me sembra l'anticorpo principale insomma, che, possiamo, che possiamo giocare. Prego. Ce n'è di cavo. Andiamo, andiamo a finalizzare. Sì, sì, prima si fa solo dei no. Sono Se ho sentito il discorso della Clinton al giorno di, di, di fuoco, no? E diceva che um, bisogna battere i muri, non bisogna costruirne, e mi chiedevo che giudizio aveste su di lei sul fatto anche che diceva che dobbiamo cominciare a pensare. Ad evitare le guerre, le lobby delle armi, è solo propaganda democratica oppure. È la sì, è stata la promotrice dell'ingresso Libia. Sì, sì, è vero. Eh. Loro è tanto che non fanno guerra, fanno interventi umanitari. Il lessico dice tutto, appunto. Una volta c'era l'ambasciatore che andava a consegnare la dichiarazione di guerra. Adesso si fanno, si fanno operazioni di polizia internazionale, operazioni umanitarie o comunque ci si difende appunto dalla minaccia di ISIS o Daesh o come lo si vuole chiamare cioè le grandi potenze occidentali sarebbero minacciate da un gruppo di persone su dei gipponi con dei mitraglioni che non hanno l'ariazione, non hanno la contraerea, non hanno reparti blindati eccetera eccetera che militarmente si potrebbero sconfiggere in 15 giorni, forse sono anche, come dire, vado anche per, per eccesso. Una narrazione che non si può smettere di fare è che esistono forze che vengono, innanzitutto che sono il prodotto delle scelte del passato poi siamo tutti buoni, come la Clinton, poi sono di poi a dire, eh, però in Iraq abbiamo sbagliato, sai com'è appunto, c'erano 100 milioni di persone in giro per il mondo in piazza che te lo stavano dicendo mentre lo facevi, no, bene, non era lei precisamente, d'accordo, però mentre lo facevate ragazzi c'era un po' di gente che lo diceva, c'era l'opinione pubblica, c'era, eh, e secondo me andrebbe ripresa questa cosa, anche contro la depre, che poi sale perché la guerra l'hanno fatta lo stesso, eccetera, eccetera, e 13 anni dopo siamo ancora qui che ce la veniamo, però, insomma, dirselo che avevamo ragione non fa male, ecco, perché Daesh è nato da quella roba là, da quelle scelte di allora, è proprio il frutto diretto di quella roba lì. Quindi Però serve, c'è un frutto che serve a tenere instabile un'area geopolitica. La guerra in Libia che faremo la nostra terza guerra in Libia forse addirittura quarta vabbè, diciamo che il 2011 è stato il, il, il progromo di questo di questa roba qui diciamo tre eh, quindi conquista, riconquista mussoliniana e poi questa roba qui fa parte in realtà di un gioco geopolitico che riguarda il Medio Oriente appunto non è Daesh cioè non, è, non è quello eh, è che c'è un'area che deve rimanere instabile ma che è instabile da quando? dalla Prima Guerra Mondiale, torniamo sempre là, cioè il Medio Oriente è stato disegnato sulla carta da chi ha vinto la Prima Guerra Mondiale e si è mangiato l'impero ottomano, se lo sono spartito, cioè. infatti Daesh parla sempre dell'accordo Sykes-Picot, la conoscono la storia, hanno studiato, l'accordo Sykes-Picot tra appunto, un funzionario inglese e un funzionario francese era quello delle potenze dell'intesa, la Russia poi si chiamò fuori perché Lenin salutò tutti quanti, ma anche la Russia, anche la Russia sarebbe spettato un pezzettino eh, dell'impero ottomano e quindi se la accaparrarono Inghilterra-Francia, anche l'Italia cercò per la verità di infilarsi, mandammo dei carabinieri, già allora, <ride> mandammo 2000 carabinieri, che avevano il compito di sorvegliare un tratto di ferrovia tra l'Egitto, la Dnesina e tra l'Egitto e la Palestina, ma insomma di lasciarlo lì un po' nella via proprio di Però facevamo parte di un'intesa, quindi anche noi avevamo il nostro contingente già allora, appunto, ehm, e addirittura il, il proclama Balfour già all'epoca, nel 1918, quando gli inglesi entrano a Gerusalemme, Lord Balfour dice che questa sarà la patria del popolo, sarà una casa dice, per il popolo ebraico, l'esercito eh, britannico era pieno di ufficiali sionisti, inglesi sionisti che erano stati utilizzati per fare lo spionaggio, perché avevano molti legami in loco, eccetera. quindi gran parte dell'intelligence britannico era... Eh, il programma Balfour fu scritto in quattro lingue, tra cui anche l'italiano, perché per quei 2000 carabinieri che avevano mandato là eh, quindi questione palestinese nasce all'epoca appunto quando si cominciano a garantire alcune cose a, a, ai sionisti eh, i, i confini vengono tracciati all'epoca sulla carta, si fa una conferenza al Cairo con il righello e inventano Dirac ma si era sempre chiamata Mesopotamia quella tra l'altro eh, Iraq è anche più corto, risparmia inchiostro quando devi scriverlo, eh, Kuwait, Giordania, eccetera, eh, nel frattempo i sauditi prendono il potere, nel frattempo negli anni venti prendono il potere in Arabia, qualcuno dice guardate che sono wahabiti guardate che, cioè, occhio! ma gli americani hanno già buone entrature insomma prendono accordi con il Saud, e da allora che i sauditi hanno un filo diretto diciamo, con gli Stati Uniti entrati per ultimi nella prima guerra mondiale ma insomma in quanto creditori di tutti avevano poi voce in capitolo ovviamente negli anni successivi eh, e, e, e, i kurdi rimangono fuori quindi la questione kurda nasce all'epoca perché ops, ce li siamo dimenticati non abbiamo finito le, abbiamo tirato tutte le righe. Capito, il Kurdistan rimase fuori eh, non è che non ci hanno pensato. Cioè, cioè, Churchill lo sapeva che stavano tagliando fuori questa gente, eh, quindi insomma, le, le, tutte, le dinastie, tutte le dinastie reali vennero, che vennero messe sui troni di questi paesi erano più o meno sorrette dall'Occidente. Ma erano stati vuoti in qualche modo, non avevano una ragione storica ecco, per esistere. Eh, quindi quando noi in realtà appunto parliamo della storia di oggi se, se vai indietro appunto, piano piano, arrivi lì arrivi sempre lì in realtà noi stiamo ancora ascoltando le conseguenze della prima guerra mondiale forse molto più che quella della seconda che ci fa più impressione perché è più vicina, perché è finita con lo sgancio della bomba atomica molto più no? impatto anche visivo ci hanno fatto molti più film sopra quindi nel nostro immaginario è molto più forte ma se guardiamo alla storia dico solo guerra in Jugoslavia ecco, tanto per dire gli anni 90 cioè se noi guardiamo alla storia in realtà la prima guerra mondiale ha un impatto maggiore ha avuto un impatto maggiore non è un caso che un grande come Osborne parlasse di secolo breve la facesse partire proprio nel 1914 il secolo breve no. eh, io credo che io sono convinto, insomma, voglio, essere ancora, voglio credere ancora ecco, che, che raccontarla questa cosa, raccontare la storia po, abbia un significato, ecco, non, non è giusto dargliela su e credo anche che lo si debba fare con un certo cipiglio, ecco, che lo si debba fare dicendo appunto lo sapevamo e ve l'avevamo detto che andava a finire a merda e però siete voluti andare a fare questa cosa qui, fantastico. Ecco. e adesso pensate di tirarci fuori dalla merda nello stesso modo, perfetto, Cioè non dobbiamo dargliela su, nel momento in cui noi pensiamo che eh, però è andata così, che dobbiamo fare adesso? Ecco, secondo me stiamo già cedendo all'invisibile ovunque, cioè ci stiamo già rassegnando al fatto che siamo qui, in questa apnea, ecco, e, e, e non riusciremo più a avere la boccata d'aria un'ultima domanda riusciamo a, a prendere se ce l'avete in realtà ne avevo un paio però messo su uno soltanto che mi pare potrebbe essere un è interessante la vostra, avere la vostra risposta eh, mi stavo domandando che cosa ne pensavate del a proposito della schizofrenia europeista sulla memoria della Grande Guerra perché eh, facendo un rapido una rapida summa di, di cose che, stanno, che, che ci metto dentro eh, in questo momento sul piano diciamo, della, del recupero da parte di una certa storiografia di un filone piuttosto ampio di storia culturale che si da, appunto di disertori, polvi Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, ma soprattutto di questa follia dell'archivio digitale, perché tutto deve essere piazzato online, tutti possono andare dappertutto, eccetera, e pensavo a esperimenti come europeana sulla Grande Guerra e cose di questo tipo, c'è questo eh, forte eh, tentativo di, da una parte, di creare anche a livello europeo, nel senso di finanziamenti dell'Unione Europea sulla memoria Storica collettiva, di fare in modo che noi pensassimo, pensiamo tutti di stare dentro una storia nella quale la prima guerra mondiale è stato un bel giardino dove due europei si sono trovati e quindi poi buttiamo dentro la nostra memoria collettiva perché l'esperienza del soldato italiano uh, sulla guerra di montagna è più o meno simile a quella del povero francese piazzato in mezzo alle trincee della Marna, eccetera, eccetera. E quindi che io posso sapere che cosa ha fatto il bisondo di uno della mia età in Francia è ovviamente uguale. E consideriamo il fatto che magari io e l'austriaco ai tempi saremmo stati su due confini di guerra opposti. E dall'altra parte tutto invece l'elemento che poi dico voi, insomma in generale comunismo il e il collettivo si è occupato anche a proposito del recupero di una certa retorica nazionalista, dove chiaramente nel momento in cui tu celebri la guerra, la Grande Guerra la celebri in Italia, la celebri al Vini ignoto, la celebri al tuo soldato, al soldato italiano di cui hai potuto tracciare il profilo genetico in qualche modo nazionalpatriottico. Ecco. Mi domandavo come, questo, come voi in qualche modo leggete questa schizofrenia, soprattutto essendo voi anche occupati dentro l'invisibile ovunque, comunque di un discorso italiano francese, chiaramente dallo stesso lato della guerra, però comunque di due popolazioni a quel punto si combattevano con una propaganda nazionalista ben definita e come questo discorso sta dentro uh, anche eh, l'esperimento che avete fatto sui surrealisti e in qualche modo su tutta questa parte di elite intellettuale, artistica che in qualche modo si è allontanata dall'elemento dall della guerra come elemento unificatore e nazionalizzante e penso ad esempio a tutta la popolazione di intellettuali transnazionali che sono rifugiati in Svizzera e hanno parlato di un'Europa che fosse una patria aperta e come questo è un grosso, un grosso incidente diciamo, culturale nel discorso invece oggi, all'oggi dell'Europa dell che si unisce come quando si unisce all'Europa che si unisce per fare una guerra collettiva a proposito di quello che diceva poco fa. Sì, intanto rispetto agli, agli intellettuali, agli artisti che, che eh, trovarono una via di fuga in Svizzera, quello è il centenario che ci piace festeggiare. No? È, quest'anno nel, nel 2016 proprio tra l'altro mi pare eh, febbraio fosse il mese in cui eh, cominciò le sue attività al cavare Voltaire no? e, eh, quindi luogo di ritrovo di nascita di, di avanguardie artistiche eccetera ciò nonostante ah, e pare che Lenin abitasse all'Arte. sì, era proprio <ride> <ride> era <di> vicino <ride> che... ciò cioè, nonostante eh, secondo me è significativo rispetto al discorso che facevi che è proprio un, eh, un poeta uno scrittore che è quello da cui abbiamo preso eh, il titolo, eh, l'invisibile ovunque, che usa questa espressione per definire la guerra, eh, dice appunto eh, la guerra era l'invisibile ovunque, la guerra eh, suonava con le campane dei villaggi, tuonava la notte dentro la tempesta, era la cifra del secolo, erano i giorni del calendario, eh, era, era la morte, era la fame eh, dei poveri. Mm, questo, questo poeta che si chiamava Ivan Gol che tra l'altro era alsaziano, aveva la madre francofona e il padre eh, tedesco, ehm, rifugiatosi in Svizzera nel 1916, quindi piuttosto presto diciamo, rispetto al, al conflitto, ehm, scrive una poesia, prima in tedesco e poi in francese perché era bilingue, che si, si chiama Requiem per i morti dell'Europa, da cui appunto è tratta l'espressione l'invisibile ovunque, poco prima dice che la guerra era come un muro grigio intorno all'Europa e che eh, i morti eh, della prima guerra mondiale, si era ancora nel 16 eh, avevano messo appunto una pietra trombale sopra l'idea d'Europa quindi che l'Europa era finita sostanzialmente no? e lo dice dalla Svizzera, lo dice da una situazione dove in realtà potrebbe eventualmente enunciare no? un, un tentativo di fondare un'altra Europa, di mettere insieme un'altra unità di, di, di, di popoli e di intenti e di spiriti, eh, però non lo fa, eh, quindi già allora dice eh, questo conflitto ha distrutto la possibilità eh, che l'Europa fosse eh, qualcosa di diverso da eh, nazioni contrapposte eh, che, non, eh, che non, eh, non fanno altro che tracciare i loro confini. L'altra cosa, secondo me, interessante è un, un terzo elemento tra appunto quell'europeismo che dicevi, la schizofrenia tra quell'europeismo e quel nazionalismo, ed è un altro ingrediente che è un, una strana forma di nostalgia per eh, certi imperi, in particolare mi riferisco all'impero austro-ungarico, no? Questo non è né nazionalismo né europeismo, è una cosa molto particolare che però che però proprio in occasione del centenario ha conosciuto un buon rinfocolamento sia in Austria eh, che in Ungheria eh, dove viene evocata soprattutto appunto, dai, dai fascisti al governo al momento in Ungheria ma anche in Italia eh, per cui eh, in Italia a Trieste trovi chi eh, a Trieste, in Veneto, anche in Trentino trovi chi idealizza l'esperienza sovranazionale in qualche modo del, dell'impero austro-ungarico addirittura eh, magari idealizza eh, a destra un certo tipo di meticciato il meticciato mitteleuropeo no? a Trieste eravamo ungheresi austriaci, italiani quindi eh, Trieste deve tornare ad essere una città meticcia perché chiaramente meticcia non voglia dire che ci pigliamo anche i cinesi eh, gli africani, no? quello no Uh, Meticcia nel senso di mitte europea, no? e questo mh, scompagina un po' il, è, un, è un terzo elemento, uh, strano, secondo me. La ricerca di un'alternativa a all'UE, siamo sempre in un sì. scenario lì sì. qualcosa, uh, nostalgica, però, però diciamo la, la, la, mh, che ovviamente uh, da, da un certo punto di vista è chiaro che, che, che rispetto. Uh, rispetto agli stati-nazione se uno vuole trova degli aspetti uh, interessanti anche nell'organizzazione degli imperi no? uh, basta dire che dei soldati trentini e friulani che combatterono uh, sul fronte orientale contro i russi in, in ucraina in bucovina uh, in galizia uh, sono conservati tantissimi diari eh, scritti, di gente del popolo, contadini, perché il livello di alfabetizzazione nell'impero austro ungarico era straordinariamente più alto che, che in Italia, dove invece appunto, le memorie ce le hanno lasciate soltanto eh, no, l'aristocrazia, la gerarchia militare più alta, eccetera. E, a me sembra che di tutto questo diciamo quello che arriva di più al pubblico. Uh, sia la dimensione nazionalista forse cioè nella celebrazione uh, per tutti mi sembra che sia arrivata più questa uh, rispetto all'Italia almeno poi non, non, so negli altri, non so abbastanza degli altri paesi rispetto all'Italia mi pare che appunto sia stata più forte quella dimensione di Uh, un'occasione storica nella quale abbiamo saputo essere nazione, abbiamo saputo uh, diciamo, essere all'altezza del nostro destino, di, di, di ciò che dovevamo fare, del compimento del risorgimento eccetera eccetera e poi chiaramente, e poi chiaramente anche questo diciamo, in ottemperanza con un certo spirito nazionale, siamo stati però vittime di un tradimento, no? perché l'italiano è sempre vittima quando, quando non riesce a ottenere tutti gli obiettivi che si era prefisso eh, c'è sempre qualcuno invidioso eh, o, o cattivo che gli ha eh, tagliato i ponti, gli ha fatto eh, qualche, qualche scherzo e quindi la vittoria mutilata e quindi le terre inredente mi pare che questo sia stato il canto che si è sentito di più poi senz'altro gli altri elementi ci sono stati ma forse meno visibili, ecco.